Sciocco, guarda che ero io. No! Saremmo anche tutti sciocchi, ma abbiamo vinto. Voidus ha evocato un altro cristallo Mecha, davvero? Andiamo nel regno del fuoco. Sì, adesso si ragiona. Vi ricordate che ancora non abbiamo un piano? Dunque, abbiamo imparato che puoi agire velocemente, ma che sai anche riflettere. Che ammettere di avere paura non è una debolezza e che gli altri regni sono importanti quanto il regno del fuoco. Non dimentichiamoci della cosa più importante. Che io sono il migliore nelle missioni. Ho attivato quei tre sigilli così facilmente. Il fuoco è il più forte. Io sono il più forte. E poi ti colpisco con il mio super mega attacco finale. Ah! Ah! Eh Sono stato io! Aoki! Uh... Oh, okay. Aoki, oh, okay, stai bene? Sta succedendo qualcosa di terribile nel Regno della Roccia. Dovete andare a vedere! Presto! I vostri bracciali sono nella torre. Senza le Hyper Beast ci vorranno giorni per raggiungere qualsiasi posto. Eh, io... Beh, mi sono ripreso il mio bracciale mentre tu non guardavi. Hai rubato un bracciale dalla torre! Riff! Non resisterò ancora a lungo. Temo di non essere in grado di poter disattivare questo cristallo. Ma, ma, ma, ma questo è impossibile! Trek ha disattivato il suo cristallo e lui è un roccioso! Il fuoco è migliore! Non possiamo perdere! Esatto, Riff. Orgoglio. Snookler usava il tuo sciocco orgoglio contro di te durante la sfida. Ora tu puoi usarlo contro Xator. Non sono orgoglioso, non c'è orgoglio dove c'è verità. Oh, aspetta, hai ragione. Sì, ha ragione Aoki, tu sei proprio uno spaccone. Ottima ultraconcentrazione, Riff. Hai vinto questa battaglia nonostante la tua... Non dirlo. La tua spacconaggine. <ride> Che accidenti! Che cos'è quello? Voidus sta usando l'Elestar per aprire un portale tra i nostri mondi. Devi chiuderlo. Hai già respinto Voidus una volta. Puoi farlo di nuovo. Non è un semplice portale. Tutta Darkor sta per invadere Gorm. Non lo sentite? Ce l'abbiamo fatta insieme. Come sempre. Oh, non è vero, giù! Tu... Oh, okay. State lontani da me! Cosa? Ma che succede? Veramente! Oh. Forza, Riff! Ho oh, il braccio è incastrato! E dimmi, perché mai hai infilato il braccio dentro a un albero? È tutta colpa di Eron! Continuava a dire che temeva fosse un'enorme bocca! Così gli ho dimostrato che stava facendo lo sciocco! Dunque, che cosa c'è dentro? La mia mano! combattevamo i Darkan ti puoi fidare mi fido ma dovresti spiegarmi che ci fa un diagramma da torneo sulla parete uh... <ride> mm. uh... Icor? Uh... beh, strano forte ma guarda, non ci sono mostri qui dentro guarda più vicino Riff, no uh -huh. Riff, ti prego, smettila uh -huh. devi concentrarti uh -huh. Appena ricostruiremo l'Elestar, i Darkan non potranno aprire i portali per Darkor mai più! È finita, ormai! Sciocco! Custode, attenta! Loki! Ah? Ah, okay. Lasciami andare! Schifoso Darkan! Salvatori di Gorm! Non sapete nemmeno salvare la vostra preziosa custode! Ha preso Oki! Ma... avevamo vinto! Mm. Io... Io non volevo! Ah. Ah. Ora voi, Dustall Lelester, non potrete più controllare l'energia degli elementi di Gorm! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Icalos! Brago! Aoki, mi dispiace, io... volevo soltanto salvarti. Sapevo, non mi avreste dimenticato. Ma ora... Gorm è spacciata. Ah! Immagino che dobbiate tornare nei vostri regni. Credo di sì. Addio. Mi mancherete molto. Giusto. Tranne Trek quando russa. Ciao, Aoki. Hm. Sì, Torre. Siamo rimasti di nuovo soltanto io e te. Aoki! Ah, okay. Ehi, hey, stavamo pensando... Per caso vorresti venire con noi? Sì, ma certo che voglio! Sì! Forza, ragazzi! Pensavi davvero che ti avremmo lasciata lì? Pensavi davvero che sarei rimasta lì ad annoiarmi a morte? Matey!